Che cos'è la legge dell'equilibrio nelle costellazioni familiari? Questo lo si vede molto all'interno delle coppie, per cui non è che c'è uno che è più grande o più piccolo, per cui ci sono posizioni diverse. Se questo si crea, quello che accade è che magari uno dei due si sente più grande dell'altro, con il rischio di diventare il genitore dell'altro. In realtà all'interno di una coppia è importante ristabilire l'equilibrio. L'equilibrio si ristabilisce soprattutto quando lascio andare il giudizio se una relazione è finita, è colpa mia, è colpa sua. In realtà la responsabilità è di ognuno. Ognuno si prende il 50% della fine della relazione e lascia all'altro il suo 50%. In questo modo si ristabilisce l'equilibrio si lascia andare tutto quello che può essere un giudizio o colpa e si va a ringraziare per il viaggio che si è fatto insieme, in modo da chiudere questo viaggio e essere pronti aperti a un nuovo viaggio, a meno che ci sia spazio perché la relazione venga rinnovata e possa proseguire con un nuovo slancio.